Della eh, sì. è, è il momento della verità è il momento della verità sì. è il momento della verità sì. ah, ah, ah. e ricorda qualunque cosa succeda non fissarlo mai negli occhi adesso porta la maschera ma nel momento finale potrebbe levarsela. ho paura ho molta paura per secoli la paura è stata la loro arma migliore. Ma come dice il Presidente, possiamo sconfiggerli. Mi tremano le gambe. Ricorda, la fede è con noi. Ah già, la, la croce. Quella non basterà, amico mio. Questa è la vera croce che scaccia il maligno, offende il diabolico e fermerà il potere fascista dalle tenebre. Az? La tua è una prestazione inconsapevole amico mio Grazie al tuo sacrificio l'umanità conoscerà la vera natura della piaga che affligge il nostro tempo Trema di fronte al potere della vera fede, povera creatura infetta Sì, diglielo, diglielo Passami il paletto Sì, sì, aspetta, ecco È il momento. Ci siamo. Oh! Mi ha guardato! Posso colpirti anche con un occhio chiuso, anima infelice! No. Oh. il tesito del tampone! E' negativo! Papà? Papà? Papà?